Poi hey Robin, ma io ho provato, ho messo anche un budget per, per far vedere questi miei post, per ottenere condivisioni, mi piace. Devo dire che uno o due hanno proprio esplosso, ma tutti gli altri non hanno fatto niente. Come mai? Dove, dove è che sbaglio? Ci ho messo anche 200 hashtag. Scrivi come parli. Scrivi come parli. Usa sui social il linguaggio che useresti come quando parli con un amico che ti sta seduto di fronte al bar. Se il tuo scopo è quello di costruire relazioni di lunga durata, di farti apprezzare, di apparire credibile, genuino ed autentico, quando condividi informazioni, risorse, ciò che hai prodotto sulla tua pagina Facebook, il mio consiglio è di non fare né troppo lo sbruffone, né di far cadere le cose dal cielo come se fossi il Buddha. Si fa così, questo è il giusto. Ok, se c'è una frase di Mahatma Gandhi, di Martin Luther King, benissimo, ma se sei tu a condividere un pensiero, ad introdurre una risorsa, una notizia che stai condividendo, mettici un po' di cuore e fai sentire la tua voce, la tua voce personale. Quindi, per quello che ho scoperto io personalmente provando decine e decine di volte, ciò che funziona meglio è di pensare di essere seduto ad un tavolino di un bar con un tuo amico ed una tua amica, di stogliere il tuo sguardo dallo schermo, guardare il muro, la bajour, il quadro il divano che hai di fronte pensare che sia una persona che effettivamente conosci se è un tuo fan tanto meglio e parlargli con la voce che esce dalle tue corde vocali ascoltare quello che dici prenderne nota e scriverlo modificarlo editarlo sintetizzarlo ma scrivere con le parole che avresti usato se avessi parlato ad una persona che ti fosse stata seduta di fronte questo è il mio suggerimento Scrivi come parli.